Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi vediamo come mettere a dimora una motosega dopo una stagione di utilizzo, prima che mi critichiate che è sporca, è volutamente sporca, non l'ho pulita prima, non sono un utilizzatore professionale, ho tagliato circa 100 quintali con questa quest'anno e adesso siamo a fine novembre, è il momento di dargli una bella pulita, e ingrassare e oliare le parti principali e metterla poi a dimora per l'anno prossimo per la parte esterna e anche per alcune parti interne si può utilizzare benissimo lo sgrassatore che avete a disposizione se vogliamo iniziare dalla parte esterna che è più sporca intanto la si inumidisce e la si lascia così per qualche minuto. Personalmente a questa operazione di sgraziatura esterna io abbino anche l'operazione meccanica con un pennellino imbevuto nella benzina. Si sporcherà un po' ma pazienza Ciò che non viene con i due sistemi lo si può togliere poi facendo utilizzando un raschietto, un cacciavita a taglio o giusto per togliere le parti più grasse. Vedete? Ecco, Ovviamente queste sono i truccioli di legno. Piano piano. tolgo più grosso, poi una volta ho tirato via la lama pulisco eh, in modo più fine, adesso mi serviva solo per togliere il più grosso dove non si arriva col pennello attendiamo poi di smontarlo e adesso vi faccio vedere smonto adesso il coperchio per poi liberare la lama e così pulire i dettagli questa ha lavorato e l'ho pulita molto poco queste scarpe quindi questa è l'occasione giusta questa la pulirò dopo ecco adesso conviene qua prima togliere il più grosso e poi rifinire E questa è segatura mischiata a olio, polvere e quant'altro. Poi se non volete graffiarla, magari ce l'avete nuova, usate pure un raschietto, qualcosa di meno incisivo. Io onestamente non vado per il sottile. Allora, adesso diamo una piena soffiata giusto per togliere le parti principali. Poi ammorbidiamo la benzina. Se le alette di raffreddamento sono intasate è importante pulirle perché da qui passa l'aria per raffreddare poi il cilindro se sono intasate scalda e nella peggiore delle ipotesi grippa il pistone Andiamo un attimo. Allora, le mie sono abbastanza pulite le avevo pulite l'anno scorso e quest'anno sono rimaste ancora pulite Questo è il supporto della lama e questo è il registro del tendicatena. Anche questi vanno puliti bene. Eh? Dopo li metteremo, almeno sulla vite qua di registro, li metterò un po' di svitolo, di svito, 40, soffiata. Raccomando, vi consiglio di mettervi gli occhiali perché le schegge qui, le, i trucioli volano. Eh. Ripasso di nuovo la parte esterna che avevo passato prima. Non basta a mano, eh, ce ne vanno parecchi se vogliamo fare un bel lavoro. Poi dipende sempre dal tempo e dalla voglia che abbiamo. Continuo a pulire più grosso eh, perché tanto è un lavoro tedioso e ci vediamo poi nel momento in cui dobbiamo parlare della pulizia della lama, del carburatore. E della pompa dell'olio adesso svoltiamo il serbatoio dell'olio l'olio della catena ok all'interno io ci metto proprio un goccino di olio motore pulito proprio poche lacrime adesso in casa ho un 15,40 quindi ho messo questo indifferente, è una spruzzata di svito, Vd40, quello che avete. Una bella scecherata serbatoio della miscela, adesso lo svuotiamo poi accendiamo la motosega, facciamo svuotare il carburatore con motore in moto in modo tale che il carburatore sia completamente vuoto, privo di benzina privo di miscela e dopo seguiremo un'altra procedura il recipiente è lo stesso, perché l'ho svuotato, nel frattempo l'ho pulito l'ho sciacquato con la benzina no, ve lo dico perché magari poi qualcuno mi fa notare hai mischiato l'olio con la miscela proviamo a metterlo in moto ok, messo in moto, svuotato il carburatore l'operazione da fare adesso, una volta abbiamo svuotato il carburatore è quella di togliere la candela mettiamo un paio di gocce, due o tre gocce di olio motore due tempi Diamo 2 tre tirate di catena, si lubrifica tutto il cilindro e la testa del pistone e ed è qui, è qui abbiamo terminato per quanto riguarda la conservazione del, del pistone e della pompa dell'olio. Nel frattempo, quando l'abbiamo messo in moto, un po' di olio motore e di svitolo che abbiamo messo nel serbatoio del motore ha lubrificato la pompa della catena, quindi anche da quel punto di vista abbiamo fatto l'operazione corretta. Ovviamente diamo una pulita al filtro dell'aria o lo sostituiamo se c'è bisogno. Se l'avete messo in moto da poco attenzione che questa è calda. che goccia di olio a due tempi abbiamo detto veramente poco siamo, abbiamo aprita la candela Mi metto solo a favore di camera come vi dicevo anche le altre volte sarebbe da mettersi al banco dare una pulita, una grattata prima di mettere la candela tiriamo un paio di volte la funicella se non imbrattiamo la candela perfetto possiamo rimettere la candela allora normalmente come dicevo altre volte io un po di disossidante per contatti lo metto sempre nella pipetta così evitiamo qualunque tipo di ossidazione diamo una soffiata al filtro Bene. corpo macchina è pulito, quindi capitolo nella pompa dell'olio ho messo eh, qualche goccia di olio motore con dello svitol, ho svuotato il serbatoio della miscela, l'ho fatto andare eh, per far svuotare il carburatore, ho tolto la candela, vi ho messo dentro qualche goccia di olio due tempi, ho rimontato la candela, l'ho pulita, ho messo un po' di disossidante per contatti nella pipetta ho pulito il filtro dell'aria, ho pulito un po' la parte interna, adesso dobbiamo pulire bene questa parte qua che è la sicurezza con la leva manuale della, della motosega, è veramente molto incrostata, quindi questa converrebbe quasi quasi lasciarla a bagno per un po', e nel frattempo puliamo la lama e la catena ok, questa la lasciamo al bagno allora do adesso una pulita alla lama anche questa, con un po' di benzina ci siamo che pulito anche l'esterno io cerco di infilare il pennello all'interno ah, volevo solo dirvi questo è uno dei tanti metodi per pulire la motosega non è sicuramente la soluzione definitiva ce ne saranno dei migliori io mi sono un po informato ho visto che anche altri fanno così se conoscete altre soluzioni ben vengano, insomma non è, non è di sicuro l'unica e la migliore questa. Eh? Ok. Se avete notato quando vi prendete la motosega in primavera, probabilmente questa la catena non scorre, ci vuole un po' affinché scorra, quindi io ho visto che l'anno scorso spruzzandoci un po' di svitolo all'interno. Il problema l'ho risolto quest'anno è partita è partita abbastanza bene allora voilà. ok la pulita anche la catena giusto un'asciugata ecco ok adesso torniamo alla parte più sporca qui a pulirla poi quando ho rimontato tutto ci vediamo per i saluti finali ok siamo alle battute finali ho cercato di dare una pulita il meglio possibile alla sicurezza manuale ai meccanismi che la regolano L ultima cosa un velo di svitol sotto i meccanismi della leva Vedere. tutto pulito poi abbiamo i dadi che sono sporchi non va bene abbiamo pulita anche i dadi io nelle operazioni un pochino più difficili mi sono aiutato con questa spazzolina che è quella che uso per pulire poi eh, la candela ah, questa è giusto, è giusto la questione estetica è poco più insomma i dadi, il loro lavoro lo fanno lo stesso anche se sono sporchi no? giusto una questione estetica ok fatto la motosega è pronta per essere messa a dimora se ne parla la prossima primavera tutto spero che vi sia piaciuto questo video eh, ho aspettato un po a farlo perché l'ho utilizzata fino all'ultimo momento fino a ieri addirittura se avete Altri metodi, eh, se usate un'altra metodologia per pulire la vostra motosega, ma lo volete scrivere, sono ben contento di, di vederlo e di imparare. E io mi trovo bene anche con questo, con questo metodo qui, insomma, dai. La motosega, una volta che è pronta per ripartire, si mettono i livelli, un paio di tirate di corda e lei parte. E abbiamo protetto efficacemente sia la pompa dell'olio che, del, che il cilindro e la camera del pistone, insomma. Quindi è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, se avete voglia di condividerlo, che vi è piaciuto, ben venga, se no non importa, e vi auguro una buona giornata, alla prossima!